Io sono fatto così, poi ho sempre usato, l'altra accusa che mi fanno infamante è quella del web, no, lei parla ai giovani, dico mica cioè San Francesco gli animali, cioè. io parlo ai giovani certo perché i giovani più giovani di noi non ci votano più e non ci hanno mai votato, guardate che da quando faccio politica, i giovani non, piuttosto che votare il PD fanno la croce fuori dalla, dalla scheda, sul banco. Hanno votato Grillo, no questa è seria questa cosa, inizio a rispondere alla, alla tua alla prima domanda, hanno votato Grillo più del 50% degli under 35, cioè lui ha la maggioranza assoluta e ce l'ha in due categorie di persone che dovrebbero essere la nostra ossessione, i nostri interlocutori, che sono le persone che hanno studiato molto e le persone molto povere. Grillo ha vinto lì e Grillo ha preso 4 milioni di voti i nostri del centro-sinistra e uno su tre del PD ha votato Grillo. Queste sono le proporzioni. Nessuno ha aperto un dibattito. Cercavo di spiegare che c'erano due schemi politici, che Rodotà e Prodi erano lo stesso tipo di soluzione dal punto di vista della costruzione di un'alleanza e di un percorso politico. Lo dicevo a ragion veduta perché... Purtroppo io conosco sia, molto bene sia Rodotà che Prodi e voglio bene allora entrambi, quindi ne, ne, ne parlavo perché lo sapevo. Dall'altra parte c'era Giuliano Amato, c'era la soluzione Napolitano e i grillini non l'hanno capita, sta, non l'hanno voluta capire. E lì le responsabilità, noi ce ne prendiamo il 90%, ma quel 10% loro conta. E perché non Rodotà e noi non parlavamo di Rodotà e l'argomento per dirti dopo per forza la gente non partecipa e si allontana. Cioè, tutti i nostri elettori ci hanno chiesto per mesi perché non Rodotà. Era una specie di, come dire, era una formula omerica. Ogni frase finiva, il pie veloce Achille perché non Rodotà. <ride> e i nostri ancora, lo, lo, anche ieri Cooper lo c'era un po' a riflettere, Marini no? Ma, ma, anche quelli che non... ma non avete capito, il problema è che Rodotà, a me dispiace perché non lo capiscono loro, ma è uno dei nostri Rodotà. È drammatico eh. A proposito di motivi per cui le persone non partecipano, io sono stato a Taranto, i politici nazionali del PD non ci vanno perché è troppo duro confrontarsi ai rischi di prenderle, quelli che sono stati eletti lì da fuori non ritornano e certo che perdi ancora credibilità. Quindi noi dobbiamo provare a fare una mossa paradossale, azzardata, dobbiamo rischiare tutto, l'otto dice, ma non per votare me, ma per spiegare che le primarie sono ancora un'occasione straordinaria e che noi non è che voglia non vogliamo far più le primarie. Tu hai citato tutti dei casi che la politica tradizionale non ha mai considerato, perché noi i girotondi li abbiamo fatti, ma erano dei pericolosi sovversivi. Nanni Moretti era un antipatico, no, che era non era stato gentile con i nostri dirigenti. Ce l'ha raccontata così, i movimenti per l'acqua, vogliamo parlare dell'acqua? No, perché adesso sono tutti... No, perché io lo voglio ricordare, perché quello che vedete qui non è che è spuntato ieri, io la campagna per il referendum dell'acqua l'ho fatta, ne ho prese da tutte le parti perché il nostro partito a livello nazionale non la voleva fare. Una cosa che hanno capito 27 milioni di persone, 27 milioni sono più della somma di tutti i partiti che vedete in Parlamento, più del PD, del Movimento 5 Stelle e del PDL messi assieme e sono andate a vocire alle suorine alleate con quelle di rifondazione comunista, era fantastico. Era il PD, l'ulivo, c'era quella cosa lì, c'era una matrice. È chiaro che poi dal punto di vista tecnico uno la soluzione la deve precisare, però quando 27 milioni di persone si esprimono, il giorno dopo, il Parlamento, le regioni, le province, tutti quelli che sono coinvolti, devono applicarla.